Di questa, di questa iniziativa editoriale. Un'iniziativa che trova gli albori proprio nella stessa bibliografia di Don Tavano, una bibliografia che già dalla fine degli anni '90 porta proprio la menzione, la ripetuta menzione, dell'importanza di questa fonte storica goriziana. Eh, storia Collegio Doriziensis, che fino ad allora era stata compulsata veramente da pochi studiosi. Don Luigi quindi credeva fermamente nell'importanza di una edizione che mettesse questa fonte alla, dispos alla disposizione alla disponibilità di, tutti, di tutta la comunità degli studiosi. Ecco allora quindi volere eh, con gran forza, eh, e chi conosceva il carattere di Don Luigi Tavano ai limiti della costruzione fisica, si potrebbe dire, eh, delle persone che sono state chiamate e pregate, eh, invocate nella collaborazione di questo progetto, però senza queste predisposizioni forse non si sarebbe riusciti ad avviarlo e neppure arrivare al termine di questa iniziativa. Brevissimamente mi permetterò soltanto di descrivere in pochissimi termini Cosa sia l'Istoria Collegi Gorizensis? L'istoria collegi null'altro è che la cronaca annua della vita del Collegio Gesuitico di Gorizia. È un manoscritto, una fonte manoscritta, suddivisa in due volumi, volumi che copre l'arco cronologico che va dal 1615 al 1772, quindi ben 157 anni pressoché continuativi di storia suddivisi in due volumi manoscritti, il primo che parte dal 1615 e si ferma nel 1726, il secondo che invece eh, parte dal 1624, quindi riprende una parte dell'ultimo, del primo volume, e si conclude nel 1772. In tutto abbiamo ben 441 pagine manoscritte. Esistono poi eh, altre eh, redazioni successive eh, di questo manoscritto, che va detto che è stato interamente redatto in lingua latina, e, quindi redazioni successive parziali, che sono in parte state però anche utilizzate nell'opera di edizione, nel momento in cui si trovava nell'originale qualche lacuna che impediva la continuità della narrazione storica. E quindi voglio dire, è sicuramente, come diceva Don Luigi Tavano, con, fa, con credo forse apolitico, la principale fonte storica dell'età moderna polizia. Grazie mille Marco. Io ho dimenticato di dire che Marco che con il quale ho fatto il, il dottorato, oltre che la dell'istoria dell'Istoria i di Gorizia, e adesso è il direttore dell'Archivio di Stato di Gorizia. Si sente un telefono, un luogo che eh, raccoglie anche qualche, qualche documentazione giudica, magari avremo dopo occasione di, di modo di parlarne. Quindi, ringraziato Marco, ora passo il... Il microfono che io ho anche fisicamente qui a uh, Sabina Pavone, del, che è professore associato di storia moderna all'Università degli Studi di Macerata, eh, grande esperta dei Gesuiti, amica che va anche meglio di esperta dei Gesuiti, per la sua introduzione. Grazie Sabina. Buonasera a tutti, ringrazio molto per l'invito, i due curatori e ovviamente l'Istituto Storico Italo Germanico e l'Istituto di Gorizia per appunto avermi invitato a me per questa. Questa presentazione che appunto abbiamo immaginato soprattutto come un dialogo quindi questa mia introduzione sarà davvero molto breve, mi fermerò solamente su questioni eh, così più, più generali su quella che è eh, per l'appunto il tipo di fonte cioè le storie dei collegi le storie del collegi e, eh, storie del collegio, infatti sono in qualche modo, uno di quegli, eh, diciamo di quei progetti eh, che eh, sono centrali nella costruzione della memoria collettiva della Compagnia di Gesù. Ma eh, come ho indicato nel titolo, eh, appunto, che ho voluto così dare al mio intervento, in realtà eh, parlare del collegio significa non parla parlare non solo di sé, non solo della compagnia, ma significa parlare anche degli altri. Quindi questo è il primo aspetto su cui mi volevo soffermare per introdurre questo lavoro che fra l'altro, appunto, come hanno eh, detto anche i curatori, già si è eh, compreso che è stato un lavoro eh, immenso da un punto di vista anche proprio della eh, lunghezza di questo manoscritto e, e se appunto andate poi a leggere, a vedere, a consultare questa fonte vedrete proprio questo immane lavoro di acribia filologica nella ricostruzione di tutti i personaggi che sono citati e sono moltissimi all'interno del, del manoscritto. Che, quindi l'identificazione già stessa dei personaggi ha richiesto questo grandissimo uh, lavoro. Uh, dicevo scrivere di sé e scrivere degli altri eh, che non significa esattamente scrivere per sé e scrivere per gli altri perché in questo processo di costruzione di memoria collettiva eh, la alla quale diciamo, la compagnia di Gesù ha dato molto peso, molta importanza e soprattutto ha dato peso a questo processo nel corso del generalato di Claudio Acquaviva quindi tra la fine del Cinquecento i primi anni del seicento e non a caso diciamo proprio Acquaviva proporre eh, appunto nel 1598 la invita diciamo così i provinciali e quindi poi i collegi a scrivere delle storie eh, che poi avranno una prima eh, diciamo un primo riassunto una prima sintesi nella storia di Orlandini della compagnia di Orlandini ma eh, che in realtà si lega a tutta un'altra serie di eh, progetti il progetto ad esempio eh, che poi su cui recentemente hanno lavorato ad esempio Adriano Prosperi nel suo volume sulla vocazione, eh, Guido Mongini, Emanuele Colombo, tanti altri, eh, ma anche eh, diciamo quella grande inchiesta cosiddetta dei detrimentis, cioè su quelle che erano le pecche, le manchevolezze della compagnia, promossa ugualmente a livello globale, anche se noi abbiamo queste relazioni per l'Europa, mentre le relazioni missionarie non, non le abbiamo più. Dicevo, scrivere di sé e scrivere degli altri non significa però scrivere per sé e scrivere per gli altri. Diciamo, le due cose non si possono sovrapporre, perché eh, una parte di questa grande eh, corrispondenza gesuitica è scritta soprattutto per motivi interni e quindi eh, diciamo, non ha un immediato riscontro pubblico, Un'altra parte invece è scritta e poi riutilizzata soprattutto in una chiave invece di propaganda verso l'esterno. Quindi abbiamo due piani, possiamo dire, un piano di propaganda e un piano poi anche di censura. Non tutto quello che si scriveva di sé e degli altri poteva essere letto anche dagli altri. Quindi era solo per sé e non per gli altri. Scusate il gioco di parole ma spero che... Diciamo che questo aspetto si eh, comprende in maniera eh, abbastanza chiara perché è centrale proprio eh, per comprendere un po' quello che è il processo di appunto scrittura della memoria collettiva da parte, da parte di questo grande ordine religioso che non a caso poi noi oggi studiamo con tale attenzione e tale passione perché, più di tanti altri ordini religiosi ha proprio avuto coscienza, ha preso coscienza dell'importanza di trasmettere la propria memoria e quindi abbiamo un panorama di fonti molto più ricco rispetto eh, ad, altri, ad altri contesti. L'altra questione su cui pure proprio rapidissimamente mi volevo soffermare e poi partirei appunto con la prima domanda è quella della trasmissione poi nel corso del tempo. Queste memorie che nascono, dicevamo, all'interno di un'istituzione religiosa e quindi di un'istituzione privata, eh, molto spesso a partire da dopo la soppressione del 1773 ma poi evidentemente in maniera ancora più eh, forte eh, nell'ottocento eh, diventano parte del patrimonio invece pubblico molte eh, come sappiamo molte fonti gesuitiche poi sono passate in quelle che erano eh, le biblioteche di istituzioni statali pensiamo a nazionale a Roma ma evidentemente ce ne sono moltissime altre. e dunque è anche interessante questo passaggio perché evidentemente non tutto quello che è passato è facilmente come tra l'altro dicono anche i curatori nell'introduzione è facilmente riconoscibile molto spesso in questo passaggio alcuni pezzi si sono persi, non, non è stato sempre, eh, diciamo, le collezioni originali non si sono mantenute e questo vale non solo per l'Italia ma anche per altri casi come io ad esempio ho lavorato proprio sul periodo della soppressione per quanto riguarda le storie collegi eh, della provincia russa poi passata, della provincia polacca diciamo passata dopo la soppressione sotto l'impero russo e anche lì abbiamo avuto uno smembramento di queste fonti. Molte delle storie collegi sono nell'archivio della provincia meridionale della Polonia, ma altre invece sono arrivate al centro, cioè eh, all'archivio romano della Compagnia eh, di Gesù. Quindi diciamo, questi due aspetti mi sembrava importante sottolinearli prima di eh, introdurre le domande. E, eh, io, per quanto riguarda appunto quello che io volevo chiedere ai curatori, eh, una, alcuni episodi evidentemente di questo lungo diario oggi colpiscono in maniera particolare e il primo, dato il contesto emergenziale nel quale ci troviamo, è evidentemente il ricordo, l'analisi delle pesti, in particolar modo la peste del 1623 e poi la peste del 1682-83. Quello che mi ha colpito appunto, di questi episodi è è stato da una parte nel 1682-83 la chiusura delle chiese, tranne però quella dei gesuiti, e nel 1623 questo episodio di una messa celebrata eh, all'aperto eh, consentendo alle persone affacciate sui balconi di poter assistere eh, alla messa. E Ovviamente quindi c'è questo rapporto oggi che ci diciamo, sollecita direttamente tra un passato e un presente, un presente che oltretutto vede per la prima volta come pontefice un papa gesuita. Quindi volevo chiedervi qualcosa su eh, questa capacità, ma non solo in relazione alla peste, ma in generale in relazione alle emergenze che emerge dal, da questa fonte, da parte dei gesuiti di eh, gestire le emergenze e di gestirle in un contesto eh, cittadino particolare come quello di Gorizia. Prendo la parola io per rispondere con quel piccolo scarto di tempo necessario ad attivare il microfono e poi la passerò a te Marco. E prima di rispondere a questa interessante domanda su, sulla peste, ci pensavo proprio oggi, volevo aggiungere un paio di cose che mi sono venute in mente ascoltando l'introduzione di Sabina. Pavone. La prima è che non abbiamo fatto menzione del fatto che c'è un enorme lavoro anche di indici, come tu hai detto, e che non abbiamo fatto da soli. E Marco, ci sono altri collaboratori. Ci... E La seconda cosa è che eh, Marco faceva riferimento alle costruzioni fisiche di, di Don Luigi Tavano, e so sono vere. Lui, eh, in... Varie persone ci hanno aiutato a rivedere il testo latino e una è stata rinchiusa effettivamente in in una biblioteca, ma questo poi magari poi lo racconteremo. Per quel che riguarda eh, la peste, i, sono davvero interessanti le, le ricorrenze storiche che troviamo nel, nella storia collegi, se guardiamo al, all'esperienza che stiamo vivendo noi. La prima è che serve, serve inventiva, ai gesuiti serve inventiva, quindi sì, si creano degli altari portatili sia nel 1623 sia nel 1682-83 e si fa messa in giro per la città. Però poi si dà la comunione, quindi con uh, notevoli rischi di contagio. Poi un'altra cosa che si fa è quella di prosciugare le fontane battesimali, quindi non, non c'è più eh, l'acqua santa in, in chiesa, questo è il, almeno, stando alla storia, la, la prima cosa che si fa. E poi c'è un grande affidamento a San Francesco Severio eh, quindi mh, forti devozioni nella, nella richiesta di, eh, nella supplica di essere liberati dal morbo e, e alla fine della peste quella che tutti noi speriamo mh, di vedere presto rispetto alla, alla nostra pandemia eh, feste, feste enormi, anche quelle forse, forse un po' rischiose Ecco, adesso lascio la parola a Marco per dire qualcosa di diverso o di più. Sì, grazie Claudio. Ma eh, io dirò semplicemente così a corollario di quello che tu hai detto, eh, queste due pandemie, in particolare quella la seconda, no? quella degli anni Ottanta, del Seicento, colpì non poco la città, eh, si parla addirittura di ben 2500 morti. Eh, quindi, eh, come dire, lasciò, eh, se, se si considera che la città di Gorizia a fine 600 poteva contare tra i 3.000 e i 4.000 abitanti, potete immaginare voi eh, il colpo che eh, è inferso, naturalmente al tessuto eh, civile cittadino. Eh, sicuramente eh, nella cronaca si trovano riferimenti molto interessanti proprio ai riferimenti devozionali al culto di San Francesco Saverio, che poco tempo prima era stato addirittura innalzato a livello di patrono comprimario della città di Gorizia. Forse i goriziani di oggi non sanno che San Francesco Tavario è uno dei patroni della città di Gorizia. E veniva eh, questo santo, il grande taumaturgo per eccellenza, quindi veniva invocato proprio in occasione delle guarigioni, delle richieste di guarigioni da malattie, di epidemie. C'è anche un caso, con il patrono che ritorta di colera asiatico, eh, la cui guarigione viene imputata a, eh, a San Paso. E, vorrei soltanto fare così un accenno per coloro i quali non conoscono le storie boriziane che eh, una figura interessante di sacerdote che disse tra anno del Seicento, il primo anno del Settecento, pre eh, Giovanni Maria Marussig, lasciò eh, delle testimonianze scritte, mh, per lo più anche in lingua friulana, Proprio relativi alle, uh, alle morti di Gorizia e in particolare anche uh, alle pesti eh, alla peste che colpì, eh, che colpì la città. E tra l'altro, poi, eh, per inciso, l'opera del Marossi generiterebbe eh, un'edizione anche per conto suo, qualcuno ha già cominciato a farlo. Proprio per i riferimenti castici, ironici all'attualità del tempo, eh, con uno spirito eh, che oggi, ehm, come dire, meriterebbe di essere rivisitato eh, passerei alla, a quella che diciamo avevo immaginato come la mia seconda domanda ma che in realtà ora, anche pensando un po' ai tempi, eh, unirei con eh, diciamo, le domande successive. Eh, ed è quella, diciamo, questa fonte, non, non l'abbiamo detto forse esplicitamente fino ad ora, ma eh, la, le storie dei collegi sono evidentemente anche delle fonti per certi versi rituali, no? Che obbediscono a una determinata struttura. Eh, volevo sapere se nel corso del vostro lavoro, avendo lavorato su partizioni eh, cronologiche differenti, avete riscontrato anche problemi differenti proprio nel trattare la fonte, e, e come, eh, diciamo così, eh, avete intrecciato la storia collegi con altre fonti gesuitiche? In che misura vi sono servite per approfondire eh, la storia del collegio, o, no, o, e che altro tipo di fonti avete utilizzato per questo approfondimento? Grazie, facciamo che inizio sempre io, se non siccome lo decido io. Penso che vada bene eh, allora eh, poi Marco parlerà per la sua parte io che mi sono occupato più del 600 ho riscontrato una, un certo disordine nei primi anni non di mani ma una scrittura piuttosto facile anche perché era unica molto probabilmente eh, di un famoso goriziano un sacerdote di, eh, di lingua slovena Martin Bautzer eh, gesuita ovviamente non era difficile da leggere. Poi però le mani cambiano, ehm, non c'è una scansione precisa degli argomenti, quindi non facilissimo, non facilissimo da ricostruire, specialmente proprio gli anni della peste sono scritti in maniera terribile ed è stato indispensabile avere altre fonti. E qui vengo alla seconda domanda. Le altre fonti sono state varie. Allora, ci sono, eh, Marco già ne faceva accenno, ci sono gli estratti che sono conservati nella biblioteca statale di di Gorizia, eh, che ci hanno aiutato. Per quanto invece riguarda le ricerche, io per la mia tesi di dottorato, che poi è diventata un libro, eh, ho studiato i primi anni del Seicento e ho lavorato molto anche su, su fonti diverse, su fonti goriziane, in vari archivi goriziani, compreso quello diretto da Marco, e su fonti gesuitiche, naturalmente, all'archivio romano della Compagnia, ma anche su fonti austriache. E qui vengo a raccontare anche eh, il, la tipologia di fonte storia collegi che eh, non è così facile da, da ritrovare integra. Durante il mio dottorato io sono stato un periodo a studiare a Klagenfurt dove c'era eh, la stessa collegi, la stessa tipologia di fonte, l'istoria del collegio di Klagenfurt. E lì i, un professore in particolare dell'Università dell di Klagenfurt, Werner Drobesch, nel 2006 aveva avviato il processo di trascrizione. Era il 2006 e si era dato come termine che sembrava lontanissimo il 2010. Il suo problema era quello di trovare qualcuno che lo aiutasse a trascrivere, cercava nel corpo studentesco ma nessuno sapeva il latino. E poi intendeva anche tradurre quest'opera. E evidentemente era un'impresa impossibile, non, non ce l'hanno fatta, è uscito solo un volume in latino e con solo delle, in, delle introduzioni in tedesco. Questo per dire che la collazione anche con questo tipo di fonti che, che abbiamo fatto, Marco poi ha, ha usato un'altra storia con leggi, ma ne, ne parlerà lui, e sono state molto utili per la tipologia di fonti anche per capirla meglio, alla luce di quello che raccontavo prima, di una certa mancanza di tipicità, almeno per quel che riguarda i primi anni della fonte. Mi collego subito con quello che dice Claudio, eh, riferendo per la parte che ho curato io, appunto, quella relativa al secondo volume, quindi al Settecento. Eh, C'è da dire che in questo periodo invece la mano dei cronisti tende a cambiare, e purtroppo, eh, come dire, il percorso scrittorio non sempre è, è privo di accidenti. Ci sono difficoltà nel, nel proprio riuscire a decifrare e decodificare alcuni, alcuni caratteri. Il cursus dello scritto si vede affrettato, talvolta viene da pensare che colui che era dedito alla scrittura lo facesse in seguito probabilmente a qualche punizione, visto eh, come dire eh, la eh, difficoltà e l'accidentato proprio percorso di questo, di questo, di questo viaggio diciamo, di narrazione. Eh, per quanto riguarda invece una fonte che è stata utile, in un certo senso anche il crociato le vicende della nostra di, di storia colegi coriziensis, merita una citazione proprio un lavoro analogo condotto da colui che è stato uno dei curatori, dei, revi dei primi revisori della nostra trascrizione cioè il professor Franzé eh, Baraga, eh, che è stato a sua volta curatore dell'Istoria Annua Collegi Società di Labacensis, quindi la storia annua del collegio di Ljubljana, eh, tra il 1596 ed il 1691, quindi un periodo leggermente inferiore e che si discosta un po' dal nostro periodo. Ebbene, il professor Baraga, eh, che ha curato esattamente un lavoro molto simile a quello che abbiamo fatto noi, l'edizione latina di questa fonte, poi passando anche ad una traduzione in lingua slovena, della medesima, eh, il professor Baraga, eh, si può dire, è stata la persona che eh, ha riversato il proprio sudore oltre a noi, in quanto fu lui oggetto del cosiddetto rapimento virtuale che Don Luigi Pavano effettuò, fu rinchiuso nella biblioteca, assieme a noi, io fui uno dei carcerieri, ma eh, così al di fuori di metafora merita ricordare la grande polizia messa dal professor Baraka e le, e le serate continue di discussione, di rumuginare, i termini che non riuscivano immediatamente comprensibili proprio per la difficoltà anche della, del, diciamo, di decifrare le calligrafie dei diversi cronisti e anche l'interpretazione che doveva essere dato a, a quando si doveva scrivere. Ciononostante vanno ricordati anche coloro che hanno messo mano poi successivamente a noi e sono sicuramente l'amico eh, che penso che sia collegato a noi, eh, Gabriele Zanello, eh, Lorenzo Di Lenardo, Stefania Villani e naturalmente la professoressa Liliana Ferrari che dopo Tavano, fu precedente dell'Istituto di Storia e Sociale e Religiosa e prese come dire, in mano questa patata mollette e dette la sua mano proprio. Alle, affinché questo, questo grande percorso non si arrestasse, ma continuasse per poi aggiungere l'esito che il professor e amico Ivan Portelli è riuscito a portare. Vanno poi appunto ricordati anche i grandi lavori preziosissimi fatti da Lucia Pillaume, che è l'amico Claudio, e in minissima parte da me, per quanto riguarda la redazione dei giudici, che sono appunto, come dire, le mappe attraverso le quali l'utente che è un po' di giù di questo tipo di fonti può orientarsi per accostarsi a questo importante testo di consultazione. Penso che questa parentesi, forse un po' fuori tema, me era grazie Grazie mille. E per quanto riguarda invece la prossima domanda, io pensavo a questo rapporto importante anche da un punto di vista storiografico fra eh, centro e periferie perché eh, nel caso che voi avete, su cui voi avete lavorato che avete studiato eh, ma spesso ovviamente anche in altri casi eh, le, il, il, no, non possiamo parlare al singolare ma dobbiamo parlare al plurale i centri cui fare riferimento per i gesuiti del collegio di Gorizia sono eh, evidentemente eh, l'impero, ma anche un rapporto eh, conflittuale con la Repubblica di Venezia e poi dall'altra parte invece il centro eh, della compagnia, quindi Roma. Quindi quello che vo volevo chiedervi è in che modo eh, voi avete trovato diciamo, una percezione eh, che che tipo di percezione hanno i gesuiti rispetto a queste diverse controparti diverse, diversi centri con cui si devono possiamo dire, interfacciare e, e al tempo stesso in che misura possiamo dire che emergano anche le voci di queste controparti differenti all'interno di questa fonte allora, questa domanda mi consente di, di mettere in chiaro come i, i gesuiti di Gorizia fossero dei, degli enormi piantagrane. C'è un altissimo tasso di conflittualità all'interno delle pagine dell'Historia Collegi, soprattutto nel 600, ma anche per il 700, si può dire lo stesso. Il rapporto con i, i, i, i vari centri, come giustamente hai detto, sono vari, tendenzialmente... Eh, e principalmente serve a risolvere conflittualità sono non infrequenti gli appelli all'imperatore per vedersi riconosciuti determinati privilegi che possono essere religiosi ma anche politici qualche volta gli appelli vanno a buon fine altre volte meno la gestione della conflittualità passa spesso anche attraverso roma la conflittualità interna la litigiosità eh, tra gli studenti eh, anche la L'annosa questione per chi studia i collegi gesuiti tale è della, della continuo andirivieni dei professori e dei maestri. Quindi la incapacità di riuscire ad avere un corpo docente stabile, e quindi lamenti conseguenti, il tentativo di avere eh, dei docenti che possano rimanere di frequente nella, nella città, ma questo non succede, quindi eh, sono rapporti legati molto spesso alla, alla gestione della conflittualità, oppure anche nella gestione di cause ereditarie. Eh, io direi che per quel che posso dire io, la, il, tratto, il tratto caratteristico è proprio quello della, della conflittualità, non solo con Venezia, la, la, conflittualità, la conflittualità con la quale è abbastanza eh, nota ed evidente, ma anche... Eh, con le, le realtà più legate alla, alla vita cittadina. E proprio qui mi collego con l'assist che mi dà Claudio per entrare un po' più nel vivo delle vicende storiche goriziane, eh, correlate proprio all'importanza della presenza dei gesuiti. Innanzitutto, come diceva Claudio, la mediazione di una, città, di una società estremamente violenta. Nel 600 di Ulizia, come penso, anche in realtà, eh, vivono la violenza quotidiana in modo molto, molto incisivo, ed i padri naturalmente svolgono questo ruolo di mediazione. Un ruolo che eh, poi eh, viene a, a come dire, consolidarsi anche quando la violenza cessa, la presenza. Istituzioni statali, per l'evoluzione di una certa società, ma anche perché il, il progetto dei gesuiti, che è quello di sviluppare in effetti un'egemonia, un'egemonia che non si limita soltanto all'istruzione, ma che diventa anche un'egemonia vera e propria dal punto di vista ecclesiastico. Importanti parrocchie, anche come dire, vicine eh, a Gorizia, o di Gorizia stessa, diventano dei feudi eh, della compagnia un potere che continua a svilupparsi per tutto il Settecento e che neppure eh, l'instaurazione di una diocesi a Gorizia, che avviene proprio nella seconda metà del 1700, eh, eh, viene a scalfire. Anzi, il eh, primo principe arcivescovo di Gorizia, il signor Carlo Michele D'Aptens, è strettamente legato ai padri e fa grande affidamento su di loro. Quindi eh, i, i padri si trovano a gestire a gestire un potere e non lo godono necessariamente perché poi questo loro potere viene anche minacciato. Viene minacciato viene visto con eh, non sempre simpatia dalle altre presenze religiose di Gorizia perché va detto che eh, i gesuiti aiutano a consolidare quella che è una presenza complessiva della Chiesa, istituzione all'interno di tutto il tessuto sociale goriziano che si rafforza proprio tra la fine eh, del 600 e il 1700, eh, facendo diventare Gorizia appunto quasi una piccola città sacra. Le presenze degli ordini religiosi, i gesuiti sono la colonna, ma non sono i soli, ci sono i orsolini, ci sono i fratelli, ci sono i padri di che sono venuti prima di loro, di Clarisse e quant'altro, ecco, fanno di Gorizia una città in un certo senso saldamente in mano ecclesiastica. e rimanendo anche proprio su questo rapporto con le istituzioni e la società cittadina pensavo anche all'evoluzione di quelle che sono appunto le reti sociali e in particolare mi chiedevo due, due cose da una parte in che misura eh, all'interno eh, appunto de de della storia eh, collegi emerge eh, un uso della poesia encomiastica e del teatro per rafforzare anche il cosiddetto patronage eh, nobiliare e dall'altra invece per quanto riguarda in particolar modo il XVIII secolo se eh, invece emergono elementi che eh, sottolineano in qualche modo un contrasto eh, da parte dei gesuiti di quella che è eh, l'associabilità pre-illuministica e illuministica Eccomi. Allora, l'utilizzo di teatro e poesia, poesia incommiastica è fondamentale, assolutamente fondamentale. Eh, la ricorrenza, questo ha causato anche una certa difficoltà nel compilare l'indice dei nomi, la ricorrenza dei nomi, dei nobili goriziani, che vengono chiamati a sovrintendere alle, alle, agli spettacoli teatrali, che vengono fatti eh, oggetto di particolari omaggi o che fanno dei doni al, al collegio, è veramente molto, molto, molto frequente. D'altra parte si tratta di un'istituzione che consente allo, allo studente di frequentarla gratuitamente, quindi le donazioni servono. Eh, poi certo i gesuiti eh, raccontano di essere degli ottimi amministratori, confrontando le carte gesuitiche con quelle non gesuitiche sembra che non sia neanche del tutto infondata la cosa che sapessero gestire le, le loro ricchezze. Però il denaro serve. E attraverso la, la poesia, il teatro, eh, le rappresentazioni pubbliche, eh, il patronage funziona, fun funziona bene. Ed è davvero importante, occupa molte, molte, pagine, molte pagine della storia e consente anche di intrecciare un po' le vicende biografiche di, di, di determinate famiglie, di determinati soggetti importanti per la storia goriziana, anche, di cui anche l'importanza della fonte per chi faccia storia non religiosa. Per quel che riguarda invece l'emergere di una certa conflittualità sociale, anche questo c'è, quello che può risultare interessante è l'altissimo tasso di conflittualità con eh, altre componenti del clero, soprattutto quello non legato a ordini religiosi, quindi con il clero di parrocchia. E il tentativo di, come diceva Marco prima, di, di creare proprio un'istituzione un che sia totalmente autosufficiente e decisamente più potente degli altri. E, quindi c'è una conflittualità sociale che passa anche attraverso la conflittualità con il clero eh, non legato al all'ordine religiosi, con i quali invece le cose vanno un, un po' meglio. Non so se Marco vuoi aggiungere qualcosa su questo. No, guarda, io Claudio volevo soltanto ricollegarmi ad un tema che forse eh, sta molt stava molto a cuore a Don Tavano, Don Luigi Tavano, che era proprio quello di. Eh, grazie anche all'esperienza fondamentale e centrale dei Gesuiti tra 6 e 700, quello di rivalutare eh, quella che era forse una visione un po' stereotipata della vecchia storiografia liberale, io penso per esempio agli scritti del Bozzi eh, sulla vecchia storiografia goriziana, che eh, tendeva ad enfatizzare il senso, eh, come dire, il vero, il vero portato culturale della rinascita culturale della storia goriziana del Settecento nel tardi illuminismo no? quindi quando vennero a fiorire nella città le accademie come quella romano-sonsiaca eh, o quella dei Filomeleti, eccetera intorno alle grandi famiglie nobili che tra l'altro poi erano quelle stesse che gravitavano peraltro appunto, attorno alla compagnia Don Luigi Tavano vede l'apporto dei gesuiti assieme a quello degli, degli altri ordini religiosi già nel Seicento l'inizio di quella che lui chiama la Gorizia città moderna. Quindi non attende gli ultimi anni e le esperienze, anche importanti, senz'altro, della vitalità culturale del tardo settecento goriziano, in cui si può anche inserire, per esempio, la vita del teatro. Fino al 1740 Gorizia non aveva un teatro e l'unica esperienza teatrale poteva essere proprio quella del teatro devozionale dei gesuiti, a cui invece prima fa seguito un altro tipo di teatro. Volevo poi finire soltanto con un riferimento al rapporto con le famiglie, un riferimento molto simbolico, molto ricco dal punto di vista simbolico, che è quello del rapporto, per esempio, con la famiglia Coronini, questa famiglia di origine lombarda, che fu all'origine, si può dire, della presenza gesuitica a Gorizia, perché nel 1615 fu la famiglia Coronini ad ospitare i primi padri. E nel 1773, nel luglio del 73, quando appunto fu comunicata la soppressione del pontificia della compagnia, fu proprio un Coronini, conte Rodolfo. A comunicare a malincuore ai padri di cui lui in giovane età era stato allievo, probabilmente del padre Erasmus Friedrich eh, fu allievo e grazie al quale, per fortuna, e eh, la sensibilità del quale era la compagnia, si riuscì a mantenere gran parte dei eh, documenti relativi alla compagnia stessa, tra cui la stessa fonte manoscritta storie che evitò quindi una dispersione comune invece a quanto è successo, purtroppo in altri casi di soppressione. Grazie mille, anche io diciamo, sono andata rapida nella mia introduzione, ma avrei appunto voluto eh, sottolineare questo passaggio importante proprio della famiglia Coronini, in questa poi anche trasmissione, eh, possiamo dire, della, della memoria gesuitica. E la domanda successiva invece mh, pensavo di eh, rivolgerla al rapporto fra i gesuiti e le donne che emerge a più riprese nel corso eh, della storia del collegio, sia per quanto riguarda evidentemente i rapporti fra i padri spirituali e le proprie appunto dirette, sia per quanto concerne le devozioni e il ruolo delle donne appunto nelle pratiche devozionali e ehm, anche a, ma a maggior ragione per l'inserimento delle donne nella vita delle congregazioni mariane. In particolare erano due questioni da questo punto di vista che volevo affrontare. La prima eh, riguarda quello che è eh, appunto il discorso eh, sintetizzato in modo in maniera magistrale da Adriano Prosper in Tribunali della Coscienza, su appunto l'acquisizione consapevole di consapevolezza diciamo, da parte delle donne proprio grazie anche a questo aspetto della direzione spirituale come questo viene filtrato dagli occhi dei gesuiti al tempo stesso, e questa è la seconda domanda eh, mi chiedevo, mh, appunto abbiamo detto che la storia collegia è comunque una fonte eh, rituale ed è una fonte eh, che di parte, no? che i gesuiti scrivono appunto in primo luogo per sé eh, si riesce in qualche modo a cogliere anche da questa fonte di parte eh, la voce dei, di, appunto, di una categoria, ovviamente tra virgolette, di subalterni come potevano essere le donne, eh, in, soprattutto nel 600, in questo caso, ma anche nel secolo successivo? Questa è una domanda a risposta molto complessa. E va innanzitutto detto quello che forse abbiamo lasciato troppo sottointeso, che questa lunghissima storia collegi, sono più di mille pagine, è piena di storie, piena di episodi, anche di, di poche righe, e in molti di questi episodi la centralità della donna è assoluta. Ma che tipo di centralità e che tipo di, di donna viene rappresentata all'interno dell'istoria collegi? c'è un'enorme una enorme pluralità. E innanzitutto la devozione, come giustamente dicevi nella, nella tua domanda. La donna come promotrice della devozione di San, a San Francesco Saverio, per esempio, è assolutamente centrale. Esiste poi una particolare devozione che si è persa un po' nel tempo, che è quella a Ignazio di Loyola come eh, protettore delle partorienti. Anche qua... Anche questa particolare funzione di Ignazio nasce dal eh, racconto di un parto difficile di una donna nobile nei primissimi anni della, della storia collegi. E molto spesso la donna è soggetto da proteggere, soggetto da proteggere, quindi parte debole della società. E, e chi racconta mh, la cronaca del collegio, è quindi un maschio e un, un uomo di religione, tende a calcare la mano su, su questi aspetti. Da ultimo, non mancano affatto le, le storie di donne in odore di perdizione, poi miracolosamente ricondotte sulla retta via eh, dalla, dalla capacità oratoria o di, di confessore o mh, via così, mh, del gesuita di turno. Questo è un cliché molto molto molto presente, che... Eh, molto molto presente in tutta la storia, ma eh, che non manca neanche nella nostra storia. Di certo c'è che nelle congregazioni mariani, per esempio, il ruolo centrale della donna eh, si può notare molto presto, anche per eh, la storia gesuitica, che un po' eh, rende particolare no? questa centralità della donna nelle congregazioni eh, che viene, eh, viene alla quale viene dato valore prima che in altri, in altri luoghi, da parte dei gesuiti, appunto, nella congregazione. Questo succede, questo c'è e c'è molto presto. Quindi ecco, spero di avere con questa risposta restituito un po' l'estrema complessità della, della domanda che mi hai posto. A Marco, se vuoi aggiungere qualcosa? <coughs> Eh, Claudio, dirò soltanto in calcio a quello che tu dici, che peraltro vale, per quanto mi riguarda, anche per il periodo settecentesco, in no? questo rapporto con le donne. Eh, si può dire che l'attenzione della cronaca verso altri strati liminari, si può dire, della società, no? quindi non soltanto le donne, ma anche per esempio i minimi, i rudes, no? e quindi le persone che non avevano voce e che non potevano avere voce, i primi oggetti di quella istruzione diffusa e plurilingue, perché questo è un altro fatto che per Gorizia è importante va evidenziato no? la, la pluri multiculturalità plurilinguistica del goriziano, che proprio in quel periodo tra 6 e 700 eh, acquisisce mh, quello che diventa col suo tratto predominante almeno fino al 1918, quando la componente tedesca viene spunta eh, dalla presenza goriziana. E dalla cronaca si eh, possono desumere molti, molti riferimenti proprio all'attenzione della somministrazione, dell'educazione e dell'arte dell'educazione anche religiosa, spirituale, eh, del popolo, del, po del minuto, si potrebbe dire, del popolo minuto, eh, facendo attenzione alla propria lingua. I mobili, si faceva un riferimento alla lingua tedesca, ma anche quella italiana, a quella friulana e a quella slovena. Quei padri gesuiti erano periti in questo. E quindi va, eh, preme appunto, evidenziare anche questa particolare attenzione che continua e forse addirittura aumenta eh, con il procede degli anni, e quindi lo si trova con una particolare attenzione per tutte le rilevazioni della cronaca del 17. Ho dimenticato di, di dire una cosa, scusa. E molto spesso c'è riferimento alle donne benefattrici, quindi a chi fa delle donazioni, molto spesso anche di oggetti sacri, arredi sacri, oppure che lascia, lascia delle eredità, creando anche in, in alcuni casi grosse conflittualità. Grazie, questo certo è un tema che da solo meriterebbe <ride> tutto un incontro, ma eh, vorrei passare diciamo, a le mie domande forse conclusive dato appunto l'ora in cui siamo arrivati ehm, che partono diciamo da una questione che negli ultimi anni soprattutto è diventata piuttosto centrale anche all'interno degli studi gesuitici cioè quella del rapporto fra eh, dimessi e, e, e compagnia cioè quale ruolo e soprattutto chi sono i dimessi dalla compagnia che in realtà sono moltissimi eh, si è sempre sottolineato in qualche modo questo grandissimo, eh, diciamo, mh, a, grandissimo reclutamento da parte della compagnia e anche il successo con cui eh, diciamo, il messaggio gesuitico è stato raccolto dalla società ma al tempo stesso e nel caso eh, appunto anche di una terra di frontiera come quella di cui ci stiamo occupando è fondamentale quello che è emerso appunto in ricerche recenti, penso in parte anche alcuni miei lavori, ma ricerche di Pierre-Antoine Favre, eh, il, ruolo, qualche, il rapporto, scusate, fra dimissione e passaggio, conversione da una confessione all'altra, quindi dal cattolicesimo al protestantesimo e in alcuni casi anche il rientro poi eh, nella compagnia. Eh, mi chiedevo appunto in che misura diciamo, eh, questo legame eh, lo ritroviamo quindi sta conversione e dimissione lo ritroviamo anche nella fonte di cui ci stiamo eh, occupando e, e poi vabbè, poi lascio meglio rispondere prima a questo sì, qui la risposta è abbastanza sintetica eh, la storia collegi ci dice pochissimo quasi nulla eh, ci dicono molto di più fonti diverse per il periodo molto lungo anche quello di fondazione del collegio. Le prime idee risalgono a 50 anni prima della fondazione. Lì i soggetti coinvolti nel, nel tentativo di fondazione spesso sono dei soggetti problematici che scappano da Roma, che passano le frontiere, che cambiano eh, di casacca sportiva e religiosa. Quindi per quello che riguarda invece la, la storia collegi, eh, le note su conversioni sono rare, riguardano soprattutto militari, sembra un po' che, come dicevi nella, nella tua introduzione, eh, l'idea che si scriva mh, più per se, se stessi che per altri, eh, certe cose si scrivono in altri luoghi ci si occupa dei dimessi in documenti diversi che hanno circolazione diversa e che magari hanno lettori, lettori scelti e lettori, lettori diversi quindi non credo che la consultazione dell'Historia Colleggi Goriziense possa offrire moltissimo su, da questo punto di vista Mi permetto soltanto appunto la simafiosa a quello che dice Claudio che vale naturalmente anche per il periodo del Settecento e, um, permane l'attenzione del redattore della cronaca ad evidenziare il successo, no? successo dell'evangelizzazione gesuitica anche e proprio nell'assistenza religiosa di queste presenze militari di passaggio, spesso sono reggimenti che vengono da tutte, tutte le altre <coughs> regioni e paesi dell'impero, quindi anche di altre confessioni, e i successi quindi di conversione dal luteranesimo al calvinismo al cattolicismo. E quindi in questo caso vengono evidenziate con, molto, eh, con molta enfasi proprio per, ehm, nel quadro di un'unitarietà di successi eh, apostolici, di apostolato, eh, ehm, che sono estremamente legati proprio alle strategie di formazione e di gestione eh, di questa presenza dei gesuiti a Grezio in tutto il periodo Grazie mille, eh, passerei forse a quella che è l'ultima domanda, diciamo, data l'ora, ricollegandomi a quanto aveva già accennato Marco Plesnikar in, sul tema della violenza, questa violenza che emerge in maniera molto forte anche eh, diciamo, fra gli studenti eh, del collegio e che si lega anche al fatto... Eh, che, eh, diciamo, anche la stessa, gli stessi professori, gli stessi gesuiti del collegio erano molto più mobili diciamo così, di quanto eh, potremmo, potremmo immaginarci, si spostavano da, da un collegio, collegio all'altra e allora la considerazione diciamo così, forse un po' finale che mi veniva da fare eh, in relazione a, a questa fonte che per certi versi abbiamo detto eh, si autocensurava, diceva ora Claudio, anche rispetto a una serie di, di problemi, eh, poteva essere rituale, era comunque una fonte ufficiale, eppure un lavoro sempre più capillare anche su questo tipo di fonti mi sembra faccia emergere in maniera eh, definitiva quello che poi noi che studiamo questi temi ormai da tempo ci diciamo, però eh, il superamento, possiamo dire, di un paradigma che vede nel sistema educativo della Compagnia di Gesù un sistema immobile, sempre uguale a se stesso eh, nel corso del tempo. Volevo così avere, condividere con voi queste riflessioni e chiedervi cosa ne pensavate. Io sono. Completamente d'accordo, a metà col mister, come disse qualcuno. Eh, sì, hai ragione, c'è cioè estrema mobilità, non, non c'è assolutamente nulla di monolitico, c'è grande varietà. Eh, la questione della violenza è importante, gli studenti sono violentissimi, eh, lo dicevo prima, c'è una... Mh, ci sono tante storie, c'è la storia dello studente che assale il professore mh, colpendolo con la forchetta alla coscia, c'è la storia di una rissa gigantesca in seguito ad una partita di pallone, c'è la storia di mh, studenti che scappano perché rei addirittura di tentato omicidio e poi si nascondono in casette di parenti nelle campagne e poi li riprendono. E, insomma... C'è una enorme varietà di, di figure che, che sono gli studenti, ma anche ne, negli stessi maestri, anche ne, nei gesuiti, la varietà è veramente, veramente notevole. Ci sono quelli che sperano di fare missionari e sono tristi perché sono costretti ad insegnare, ci sono quelli che insegnano la stessa cosa per tanti anni e sono rarissimi, come si diceva prima. C'è chi va, viene, torna, c'è chi prova mh, a... a a fare carriera all'interno della compagnia non ce la fa e si lamenta. Insomma, eh, è una realtà assolutamente composita, tutt'altro che monolitica. Sì, anch'io aggiungo semplicemente che dal, dalla fluente penna del latino barocco del, del cronista dell'istoria collegi, si possono veramente desumere infinite strutture eh, rispetto a quello che potrebbe apparire apparentemente un quadro volutamente uniforme, volutamente standardizzato, volutamente rituale cioè o cerimoniale. Eh, in realtà appunto delle pieghe si trovano all'interno all di questo, se ben leggere, se potete convogliare, tra eh, i propri, propri spunti di ricerca. Eh, ad ogni modo mi premeva semplicemente eh, rilevare questo, eh, nel lungo periodo eh, l'opera pacificatrice della società dei padri gesuiti funziona. Perché dalla violentissima società eh, goriziana del Seicento, dove la nobiltà aveva parte magna nella violenza, dopo nell'esercizio della violenza, di del modo proditorio, si arriva agli anni della me, seconda metà del Settecento, quando poi, con il regno di Maria Teresa, ehm, la presenza istituzionale imperiale diventa massiccia, presente è veramente un altro quadro, estremamente mutato. quindi il successo del paradigma formativo, sempre idem, sempre uguale, ma forse proprio per questo forte che i padri hanno consegnato la storia, in quel periodo magari comunque avrà raggiunto la propria maturità e si prepara per soppressione, no? E, però di per sé si può dire che la mission impossible eh, della, della civilizzazione di una società che poteva in un certo senso essere incivile, può darsi e dirsi a